Ora, questo va contro tutto l'insegnamento populare. La gente ti ha sempre detto, innanzitutto devi amare te stesso, prima di amare qualcuno. Qualunque sia il tuo processo emotivo, è solo per locale. Godi te lo sei credito, ma non crederci. Un po' innamorato di te stesso, stai andando verso una condizione schizofrenica. Sadhguru. Ho assaporato molte volte un po' dell'oltre, ma rimango bloccato in molte piccole questioni insignificanti. Come posso superare questo e mantenere sempre l'equilibrio? Dunque, hai assaporato l'oltre. Ma ora, delle cose insignificanti ti legano ancora. So. Se lo hai assaporato per un momento, solo per un momento, c'è qualcosa. Oltre ciò che pensi e senti, se questa è diventata una cosa reale per te, anche per un momento, allora devi investire la tua vita in quella direzione. Sì, ci provo, ma cose insignificanti mi portano via. Quindi, ti stai un po' innamorando di te stesso. Ecco perché, anche se il sapore è dell'oltre, è da qualche parte sulla tua lingua, puoi comunque rimanere legato. Perché stai diventando una personalità un po' gonfiata. Sei un po' innamorato di te stesso. È sbagliato? Niente di sbagliato. Si chiama solo follia. Perché l'amore è uno sforzo. L'amore è un anelito a includere qualcosa come una parte di te stesso. L'amore è un processo. L'amore è una possibilità in cui potresti diventare più ampio di chi sei. Potresti diventare più di ciò che sei per inclusione. Se ti crogioli nel tuo amor proprio, ora questo va contro tutto l'insegnamento popolare. La gente ti ha sempre detto, innanzitutto devi amare te stesso, prima di amare qualcuno. Se non puoi amare te stesso, come puoi amare qualcuno? Se dici, voglio amare me stesso, ora stai andando verso una condizione schizofrenica. Ora stai creando due in uno. Se tu se vuoi assicurarti di non impazzire mai, il primo importante passo che devi compiere è elimina tutte le divisioni. E vedi, questo è un individuo. Un individuo significa non può essere diviso ulteriormente. È indivisibile. Non puoi più dividerlo. Questa è una sola entità. Non puoi farne due. Se ne fai due, amo me stesso, Ora stai andando verso la follia. Il primo passo è stato fatto. Se le situazioni di vita collaborano, ci arriverai rapidamente. Se le situazioni di vita non creano quella situazione per te, potresti farcela entro livelli socialmente accettati di quella follia. Il motivo per cui... Anche se il divino tocca la tua lingua, anche se il sapore del divino è lì sulla tua lingua, puoi comunque rimanere legato. È semplicemente amor proprio. È un passo sicuro. Primo passo verso la follia. Che tu arrivi lì, a livello da manicomio, o che tu raggiunga solo il livello da ashram, È soggetto a molte cose. Ma questo successe a un uomo. Voleva iscriversi in un'università. Vide un grande edificio ed entrò. Lì avevano dei moduli di iscrizione. Lui compilò tutto. Firmò e quando andò dal funzionario per consegnarlo, per essere iscritto all'università, il funzionario disse, ma questo non è un'università, è un manicomio. Allora l'uomo disse, ma no, volevo entrare all'università. Il funzionario disse, no, questo è un manicomio. Poi l'uomo pensò, ho già compilato il mio modulo di iscrizione. Che differenza fa? Entrerò. Non fa tanta differenza. Entrerò nel manicomio. Che gran differenza c'è? Il funzionario fu d'accordo. Sì, non c'è tanta differenza. Ma c'è una differenza. Qual è? Qui, a meno che tu non mostri dei miglioramenti, non ti lasceremo uscire. Quindi, Ashram è solo una parola sanscrita. Una parola inglese sarebbe troppo offensiva. Quindi, ashram. Perché con il sapore del divino sulla tua lingua stai provando o hai la sciocchezza necessaria in te per innamorarti di qualcosa di così limitato che chiami me stesso. Questo è un segno certo di follia. Questo è decisamente un segno certo di follia. Se non l'avessi mai assaporato, allora questo è tutto ciò che conosci. Va bene, perché non conosci niente di meglio. Quando il sapore del divino è ancora persistente, e tu rimani legato con qualcosa di così limitato come la tua personalità, questo è decisamente un segno di follia. Non c'è dubbio in merito. Se sei in uno stato di follia tale, sei condannato. Persino un astrologo ti farà pagare metà prezzo. Perché quando il tuo destino è così condannato, non c'è molto da prevedere, sai, è facile. Davvero, è molto facile. Ma tutto questo discorso, non deprimerti. Dovrei essere un ottimista o un pessimista sul sentiero spirituale? Un ottimista, un pessimista e un realista erano al tavolo della colazione. Un ottimista. C'era una brocca chiusa. Voglio dire una ciotola. Un contenitore. L'ottimista lo guardò e disse per favore Passami la panna. Il pessimista lo guardò e disse, per favore, passami il latte. E il realista disse, per favore, passami la brocca. Quindi, se sei un ottimista, verrai ingannato. Se sei un pessimista, verrai ingannato. Quindi, quando sei giù, io ti alzo. Quando sei su, io ti abbasso. Perché voglio che tu sia un realista. Solo uno che è in contatto con la realtà crescerà. Gli altri, gli ottimisti, avranno allucinazioni. I pessimisti si deprimeranno. Entrambi non andranno da nessuna parte. Devi essere realista. Hai volontà di vedere tutto così com'è. Niente esaltazione niente depressione. Solo così com'è. Importantissimo. Estremamente importante. Quindi, quando ti vedo su, butto acqua fredda su di te. Quando ti vedo giù, accendo il fuoco in te. Non pensare che stia giocando con te. Cerco solo di portarti giù nella realtà. Vai da questa parte, ti allontani. Se vai da questa parte, ti allontani. Abbiamo bisogno di te, nella realtà. Solo nella realtà cresci. La crescita è possibile solo nella realtà. È l'esistenziale che può trascendere. Anche la trascendenza psicologica, qualunque cosa faccia, è vuota. La trascendenza è falsa nella sfera psicologica. Non esiste qualcosa come la trascendenza nella sfera psicologica della tua vita. La trascendenza deve essere esistenziale. Perché è nell'esistenziale che il tuo processo essenziale di vita è radicato. Ciò che accade nella tua mente, il tuo pensiero e le tue emozioni sono psicologici. Sono solo una piccola propagine della vita. Non è vita. Adesso potrebbe tenerti pienamente impegnato il tuo pensiero, le tue emozioni, potrebbero tenerti pienamente impegnato adesso, ma è solo una piccola propagine della vita. Non è vita. Puoi pensare ciò che vuoi. Anche se dormi profondamente, sei ancora vita. In realtà, sei più vita quando non c'è attività psicologica. Se hai conosciuto alcuni momenti, di quello che chiami l'oltre, quelli sono stati alcuni momenti in cui eri libero dalla sfera psicologica. In quei pochi momenti di libertà dalla sfera psicologica sei più presente che mai. Anni di vita, i pochi momenti in cui sei libero dal processo psicologico sono stati i momenti di presenza più significativi nella tua vita. Quindi, Quel piccolo assaggio che hai conosciuto, devi investire la tua vita in quella direzione, non in ciò che dicono i tuoi pensieri, ciò che dicono le tue emozioni. Le tue emozioni, i tuoi pensieri possono dire ciò che vogliono, diranno una cosa oggi, domattina cambieranno opinione. Sono proprio come il pettegolezzo locale. Continua a cambiare, continua a cambiare ciò di cui le persone parlano oggi e ciò di cui parlano domani. Allo stesso modo, nella tua mente, qualunque sia il tuo processo di pensiero, il tuo processo emotivo, è solo pettegolezzo locale, molto circoscritto a te. Goditelo se è piacevole, ma non crederci. Se ti piacciono i pettegolezzi, divertiti. I pettegolezzi sono per l'intrattenimento. Non inizi il tuo processo spirituale sui pettegolezzi. Non inizi nulla che conti per davvero e spettegoli. Se il sapore del divino è venuto a te, allora vedrai, l'intrattenimento non significa niente. Improvvisamente, l'intrattenimento non significa niente di niente per te, perché tutto l'intrattenimento sembra troppo stantio e ridicolo per uno che ha assaporato la cosa vera.